Oggi leggendo i giornali abbiamo appreso che c'è una volontà di sgomberare la solidarietà che stiamo portando insieme a tante altre associazioni, a tanti altri cittadini credenti e non musulmani, cristiani, eccetera, rispetto a questo progetto di accoglienza dei senza fissa dimora che purtroppo ancora oggi vivono in condizioni eh, diciamo, molto difficili. Mi fa piacere che rimani qua, al minimo sto in... Eh... Sto sotto, sotto cielo, sto coperto con questo tempo. Noi abbiamo chiesto un incontro con le padri redentoristi. Io sono credente, credo nella loro bontà. Non ci possono lasciare dormire per strada. Fa freddo la notte, umido e io ho un'invalidità. Sto, una sofferenza che mi ha, ha toccato il mio corpo. Spero, spero che ci vengano a vedere e a parlare con noi Asp Le aspettiamo e mettiamo in intorno a un tavolo tutti insieme e parliamo allora mi rivolgo mi rivolgo a papa francesco io sono un credente oltre che comunista abbiamo occupato questa chiesa per raccogliere tutti i poveri cristi senza fissa dimora e... Questa chiesa è stata semidistrutta e vandalizzata, abbandonata da anni. Noi vogliamo recuperarla e vogliamo adibirla a quei scopi che anche tu Francesco hai chiesto ai predi di tutta Italia, accogliere i diseredati, accogliere senza tetto.